Allora, buongiorno a tutti, oggi facciamo ancora un altro esercizio, ancora due lezioni che sono quella di oggi e la prima di lunedì prossimo in cui faremo esercizi sulla ricorsione e poi avremo un paio di laboratori no? che si concentreranno su questo tema della ricorsione. Così, diciamo così, prima di Pasqua riusciamo a eh, concluderlo e e viscerarlo abbastanza con una certa serie nutrita di esempi poi ovviamente riprenderemo avremo bisogno di nuovo di fare esercizi ricorsivi quando parleremo dei grafi ma a quel punto il si, la tensione si sposterà sulla struttura dati non tanto sulla ricorsione in quanto tale allora il problema che volevo provare a risolvere con voi oggi è questo qua del quadrato magico cos'è un quadrato magico? il quadrato magico è un quadrato di lato n che contiene i numeri interi da 1 a n al quadrato disposti in modo tale per cui la somma dei numeri calcolata su ogni singola riga, la somma dei numeri calcolata su ogni singola colonna e la somma dei numeri calcolata sulle due diagonali diano lo stesso valore. Qui c'è un esempietto qua su Wikipedia che ci fa vedere eh, un quadratomatico di lato 3 in cui i numeri dall'1 al 9, quindi da 1 a n quadro con n uguale a 3 sono disposti in modo che la somma dei numeri sulla prima riga, seconda e terza riga valga 15, idem per le colonne, idem per le due diagonali. Allora il problema che ci poniamo è dato un valore di n, del lato, del quadrato come fare a generare se esistono dei quadrati magici di lato n appunto ok, quindi il lato 3 lo sappiamo, c'è già su wikipedia è l'unico, ce ne saranno altri, quanti ce ne sono e di lato 4 come si fa a ottenere e così via ok eh, quindi è un problema di nuovo Abbastanza di tipo com combinatorio, no? nel senso che bisognerà trovare, questa volta, tutte le permutazioni possibili dei numeri distinti tra di loro, devono essere i numeri da 1 a n quadro, tutti diversi tra di loro, e che però soddisfino questa proprietà. Ehm, il valore della somma, questo 15, si può calcolare facilmente eh, perché... Qui c'è questa formuletta che alla fine ci dice guarda che il valore della somma sarà uguale al valore della somma dei primi n quadro numeri interi. Cioè, perché 15? Perché la, devo fare la somma dei numeri da 1 a 9, 1 più 2 più 3 più 4 eccetera fino a 9, che fa 45. Ok? dei numeri interi da 1 a 9 fa 45 diviso 3 perché poi 45 è la somma totale ma deve essere spalmata in uguale misura sulle tre righe o sulle tre colonne eh? quindi questa formula che sembra strana qua sotto altro non è che n per n quadro più 1 vabbè ci sono la somma dei numeri interi da 1 a n quadro tutti diviso n, cioè il numero di righe o il numero di colonne su cui questa somma si deve dividere, okay? E quindi questa somma darebbe, la somma dei numeri da 1 a 9, ho detto fa 45, perché 45? Non ho inventato, non me lo so sono ricordato a memoria, fai n per n più 1, mezzi, 9 per 10, 90 diviso 2, 45, dove però il 9 non è il valore di n, bensì il valore di n quadro. Quindi in termini di formula la somma dei numeri da 1 ad n quadro la posso calcolare come n quadro per n quadro più 1 fratto 2. Poi questo a sua volta devo dividerlo per n. E infatti qua non c'è più un n quadro ma c'è un n. Quindi questa è la formuletta finale n quadro per n quadro più 1 mezzi, il tutto diviso n. Quindi non è difficile, non è un'incognita, non serve diciamo così, un algoritmo complicato per tirare fuori quel numero, semplicemente no, l'analisi della serie, della somma dei numeri interi. Quindi, come possiamo approcciare questo problema dal punto di vista ricorsivo? No, usando una procedura ricorsiva. E Io qua ci vedo, spendo solo un attimo per ragionare su due possibili approcci. Se non rompi le scatole e mi fai disegnare. Ah, mamma mia. Perché l'altra volta non hai rotto le scatole, adesso sì. Ah, cambia, si è aggiornata l'applicazione di lavagna, quindi ma. Allora noi abbiamo, immaginiamoci questa griglia, no? Quindi io alla fine dovrò impostare un algoritmo ricorsivo in cui parto dalla griglia vuota e arriverò alla griglia piena. Io posso pensare di farlo in due modi il primo modo è riempire la griglia in ordine di caselle quindi a livello 1 riempirò questa casella e ricorsivamente deciderò se metterci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per ciascuna di queste scelte riempirò questa casella con tutti i numeri dall'1 al 9 tranne quello che era già nella casella 1 poi a livello 3 della ricorsione, o 2, dipende come lo calcoliamo, sceglierò qua un valore tra quelli che non sono già stati scelti nella prima o nella seconda casella, e così via. Questo è un modo. Un altro modo potrebbe essere quello di dire, questa è la mia griglia, dove metto l'1? Allora, al primo livello di ricorsione rispondo alla domanda, dove metto l'1? E le risposte sono, beh, puoi mettere nella prima casella, nella seconda, nella terza, nella quarta, nella quinta, eccetera, eccetera, hai nove possibilità per mettere l'uno, hai nove posizioni in cui puoi mettere l'uno. Ne scegliamo una, questa, e al secondo livello di ricorsione mi chiedo dove metto il 2? Ovviamente il 2 lo posso mettere in tutte le caselle che sono rimaste libere rispetto ai numeri che ho messo in precedenza. Quindi il 2 lo potrò mettere qua, qua, qua, qua, eccetera, non ovviamente dove c'è l'uno, magari scelgo di metterlo qua. E a livello 3 di ricorsione mi chiedo dove metto il 3? Sono due approcci diversi che portano a esplorare comunque lo stesso spazio di combinazione. Nel caso di sinistra, il livello... Ma stai bravo. Corrisponde al numero di caselle riempite in ordine. Quindi, se sono a un determinato livello, le caselle prime, se sono a livello 5, le prime 5 caselle sono state riempite. E quindi eh, la chiamata ricorsiva no, a livello n. A un certo livello, scusate a livello I, il compito che devo fare a livello I è trova quale valore mettere, mettere nella casella di posizione I. Ogni livello sa su quale casella concentrarsi, deve scegliere quale valore mettere. Valore ovviamente tra quelli, asterisco, non ancora usato. Non posso scegliere tra valori che ho già messo nelle caselle precedenti. Quindi questo è un modo di risolverlo. Riempio per righe la mia tabellina. L'altro modo, quello che ho ipotizzato a destra, invece ragiona in modo diverso, dove per me il livello a questo punto non è più il numero di caselle che riempite, ma quali sono i numeri che ho già inserito, crescenti, numeri in ordine crescente. Quindi mentre a sinistra, a livello 5, so che ho le 5 prime caselle piene e le altre vuote, con dei numeri qualsiasi, non ripetuti ovviamente, ma qualsiasi, nel secondo caso, a livello 5, so che ho inserito i numeri dall'1 al 5, in caselle qualsiasi, non necessariamente le prime. E quindi a livello 6... Quindi a livello I il lavoro che dovrò fare è trova dove posizionare il numero I. Quindi questa volta I non è la posizione della casella, bensì è il numero da inserire. La posizione della casella è il valore che devo iterare, che devo variare. E anche qua ovviamente... Sul dove posizionare, ovviamente asterisco se la, solamente tra le caselle libere. Sia che lo impostiamo in un modo, sia che lo impostiamo nell'altro, le soluzioni che potremo trovare saranno le stesse, devono essere le stesse. Okay. era solo per no, spendere un po' di tempo per ragionare che sul fatto che quando io analizzare un problema dicevamo la prima lezione che a parlare, di cui abbiamo iniziato a parlare di ricorsione dicevamo devo trovare un modo di decomporre un problema in sottoproblemi. problemi no? ecco qui vediamo che questo modo può essere diverso posso trovare diversi modi diversi approcci al problema purché faccia le cose per bene posso arrivare, posso, diciamo, tutti portano alle stesse soluzioni. Quindi quale scelgo? Vabbè, se mi vengono in mente tutte e due, come adesso, ci posso ragionare e scegliere quello che mi viene più comodo. Ma magari mi viene in mente uno solo, lo prendo, lo implemento e lo porto a termine, non c'è nulla di male. In questo momento me ne sono venuti in mente due e a me sembra implementativamente più semplice il primo, quello di sinistra. Vado in ordine. A parte la, forse probabilmente la semplicità del codice, ma ho un vantaggio in più nella soluzione di sinistra che è questo. Quando sono a livello 3 della ricorsione posso già fare un primo controllo. Sta somma di questi tre elementi fa 15? perché se non fa 15 io evito di andare giù nella ricorsione, mi fermo prima. Quindi ho una ricorsione di profondità n quadro, chiaramente, perché devo riempire n quadro caselle, ma ogni n di queste caselle posso avere un check che mi dice puoi andare avanti oppure guarda, già con i numeri che hai messo dentro non ci stiamo. e quindi rispetto all'insieme di tutte le combinazioni possibili che dovremmo testare, riesco a potarne via un numero elevato. Perché altrimenti chiaramente la condizione terminale è quella di aver riempito tutte le nove caselle e là in fondo fare il controllo delle somme. E allora posso scoprire che il controllo delle somme quadra, e allora ho trovato un quadrato magico, oppure non quadra e allora butto via questa soluzione e continuo a cercare. Però è un peccato andare a scoprire a livello 9 di ricorsione che una diciamo, incompatibilità che già potevo conoscere a livello 3 o a livello 6. Perché chiaramente se a livello 3 ho un'incompatibilità sulla somma, tutte le soluzioni che ricorsivamente cercherò esplorerò partendo da questi primi tre numeri saranno tutte sballate. Quindi in gergo diciamo che c'è un albero di ricerca, un albero in cui si diramano tutte le condizioni e se riusciamo a potare quest'albero, potare dei rami di quest'albero, dicendo che da qui in avanti non vale la pena di proseguire, la, le prestazioni del nostro algoritmo sicuramente no, eh, migliorano. Ricordiamoci che questo algoritmo quante combinazioni dovrà testare è un numerino che fa un po' paura, perché è dell'ordine di n quadro fattoriale, scusate non volevo scriverlo col glitter, ma è venuto così. Cioè il numero di permutazioni possibili di n quadro numeri in n quadro caselle è il fattoriale di n quadro, che è un numerino che al crescere di n mh, comincia, se prendiamo anche solo la calcolatrice di Windows, e gli chiediamo, eh, quanto sei in grade? Beh, 9 fattoriale già sono 300.000 casi possibili, combinazioni, e vabbè 300.000 le facciamo probabilmente in una frazione di secondo. Ma se già avessimo un quadrato di lato 4, che quindi ha 16 caselle, cominceremo subito a passare a qualcosa come, cosa sono? 20.000 miliardi? 21.000 miliardi di combinazioni. Se di queste riusciamo a tagliarne qualche milione o qualche miliardo, magari ci, ci conviene. Ecco. Poi non lo so se riusciremo a farlo con 5, eh, possiamo provare, se siamo bravi. Chiaro che se queste cose, diceva, a me il computer è veloce, ma se devo veramente esplorare questo numero di combinazioni, che non sono neanche le capaci a leggere, scusatemi, ma se anche fosse velocissimo il computer che riesce a generarmi una combinazione ogni nanosecondo, che è già corto il nanosecondo, eh? il nanosecondo è un miliardesimo di secondo, 10 alla meno 9, giusto? Quindi io provo a dividere per un miliardo, uno, mille, un milione, un miliardo. Se, cosa che non farà mai il mio programma, esplorasse una condizione nuova ogni nanosecondo, mi rimarrebbero comunque tanti secondi così. Quanti sono questi secondi? Beh, basta che io faccia diviso per 60, mi dai i minuti, divido per 60, mi dà le ore, divido per 24, mi dai i giorni, Divido per 365, io ho bel da dividere, dall'altra parte sto combattendo con un fattoriale a colpi di divisione. E questi sono gli anni. Voi siete più giovani di me ma non credo che ci arriverete comunque. Quindi l'unica speranza che abbiamo di affrontare un problema stupido da Wikipedia, diciamo così, su una dimensione on onesta, 5x5, no? è riuscire a non doverle esplorare tutte e quindi aggiungere alla ricorsione cosiddetta brutta forza, le prova tutte delle euristiche delle intelligenze che permettono di risparmiare un pochino sulle soluzioni possibili ok? partiamo da n uguale a 3 chiaramente e poi vediamo cosa riusciamo a fare eh, per inciso se uno dovesse davvero risolvere il problema del quadrato magico la soluzione ricorsiva non è una delle più furbe perché questo problema specifico è stato studiato anche dal punto di vista matematico e quindi ci sono dei metodi risolutivi noti no? che ti permettono di ottenere con una serie di passaggi più o meno deterministico il risultato. Quindi non serve andare a provare tutte le combinazioni, però noi chiaramente lo usiamo come, come esempio di ricorsione. Quindi se vogliamo, l'altro messaggio è qualora il problema sia noto, Vado prima a cercare se c'è una soluzione nota, analitica, di complessità, diciamo, eh, accettabile e solo se non c'è, se il problema non è studiato, non è nota una soluzione, così definita, allora mi metto l'anima in pace e, di, e decido di provare tutte le soluzioni possibili. Perché il signor fattoriale il suo effetto lo fa sentire. Allora, se noi volessimo... Praticamente no, implementare questo, cosa avremo? Avremo la codifica della soluzione che sarà eh, la soluzione parziale che stiamo costruendo, nel caso di sinistra, in cui decidiamo per semplicità di riempire la matrice da sinistra, dalla prima casella in avanti, una matrice n per n. Oppure anche magari per modalità di programmazione potrebbe essere semplicemente una lista di n quadro elementi poi la capo me lo immagino, no? dove sia, per non dover creare, perché a livello di codice dire, ok, devo riempire la cella numero 7, allora devo andare a vedere in quale riga e in quale colonna si trova. La cella successiva e la cella precedente si troveranno magari sulla stessa riga, la colonna a fianco, o magari sulla riga precedente, prima colonna, eccetera. No? Quindi magari per comodità mi verrebbe da scegliere... Andare, la matita. Eh, mi verrebbe. no, qui sei bravo. Così, no? Eh, ma non dovete cambiarmi le applicazioni di notte che io non riesco più a usarle. Vabbè, eh, diciamo che come struttura dati possiamo pensare di usare semplicemente una lista in cui ci sono dentro i numeri che ho messo, quindi magari 1, 7, 2, 4, 3. In questo caso vuol dire che sono a livello 5, ho già messo 5 numeri, devo mettere il sesto. 1 più 7 8, 8 più 2 10, in realtà questa è una soluzione che non è valida perché vedo già dai primi tre elementi che la somma non quadra, ma va bene. Quindi questa potrebbe essere la mia soluzione parziale, codificata come lista di interi. E dovrò decidere nel singolo livello ricorsivo quale numero mettere nella posizione successiva selezionandolo tra i numeri compresi tra 1 e 9 non ancora presi, quindi 5, 6, 8, 9. A questo livello della ricorsione farò 4 tentativi. Ok? Ok. Allora proviamo a passare a implementare questo, se vogliamo lo schema generale è molto simile a quel problema del regine, alla fine devo costruire una, una, una lista con un numero di elementi fisso, chiaramente le regole di costruzione saranno diverse. Quindi andiamoci a riprendere il nostro progetto che avevamo chiamato ricorsione e aggiungiamo una nuova classe quadrato, magico. in cui proviamo a risolvere questo giochino. E potremmo avere un metodo risolvi quadrato che riceve come parametro il valore n del lato. Come sempre per comodità io inizio a scrivere void, poi magari ci pensiamo sul valore di ritorno, se vogliamo ritornare una soluzione, il numero di soluzioni, l'elenco di tutte le soluzioni, dovremo fare in modo diverso come già avevamo ragionato. Allora no? cominciamo a impostarlo e poi vedremo come estrarre la soluzione. Questa procedura risolve il quadrato, quindi eh, si avvarrà di una procedura ricorsiva, che cerca di lavorare appunto su queste soluzioni parziali e via via costruirle. Quindi la nostra procedura ricorsiva invece sarà una procedura che creiamo privata, per ora cominciamo a mettere void e diciamo cerca. Cosa riceve? Beh, una soluzione parziale, il livello e poi vediamo se ci serve altro. La soluzione parziale sarà una lista di interi, abbiamo detto. Il livello è il classico numero intero. E poi avrà anche bisogno, secondo me, di conoscere quanto vale n, se non altro per capire quando siamo arrivati al caso terminale. O meglio, anche n quadro, perché. no ma n, n, scusate, meglio n, stavo ragionando sul codice dentro ma conviene conoscere n perché così so quando posso fare il conto sulle righe. Ok, allora, qui list chiaramente lo importo da Java.util, Postiamo la, eh, eh, diciamo, lo scheletro della ricorsione nudo e poi andiamo a metterci le ottimizzazioni specifiche per questo problema. Quindi come sempre abbiamo if caso terminale verifica la soluzione, quindi caso terminale sarà livello uguale n quadro, questo è il caso terminale. ho esattamente già messo n quadro numeri e quindi ho oh, la somma di tutte le somme di questa n nupletta di numeri anzi n quadrupletta di numeri quadrano allora quella è una soluzione altrimenti non è una soluzione quindi if controlla somme sulla soluzione parziale, sono giuste le somme, allora versione base stampiamo la soluzione parziale ottenuta, scoperta. Altrimenti prova ad andare avanti con la ricorsione ogni volta, provando ad aggiungere ogni volta un numero in più tra quelli non ancora utilizzati. Quindi um, for il numero... Facciamo I uguale 1, quindi devo prendere i numeri da 1 a n quadro, ok? I uguale 1, I minore uguale di n al quadrato, minore uguale, non, non, non minore, quindi è un for che va da 1 a n quadro, non da 0 a n quadro meno 1. I più più, ci mettiamo anche int, poverino. E adesso ci chiediamo, questo i è un tentativo valido? Beh, è un tentativo valido al, a questo livello a cui sono arrivato se questo valore i non è ancora stato usato. Quindi, se la soluzione parziale non contiene i... if not parziale contains i, allora devo provare ad aggiungere i alla cella livello. Dimmi. n per n, sì, grazie. n per n, non n per 2. Devo aver dormito male. Allora, sì, giustamente abbiamo controlla somme, stampa. Questo else è in alternativa rispetto a essere o non essere nel caso terminale, quindi sono nel caso normale. E quindi questa graffa qua non c'è più. Grazie tante. So, prova ad aggiungere la cella, eh, un valore i alla cella a livello ormai lo sappiamo fare aggiungo, faccio ricorsione, backtrack no? quindi prova, ricorsione, backtracking prova è parziale punto add di i ricorsione, cerca, parziale livello più uno n backtrack Parziale punto remove, l'ultimo elemento. Parziale punto size, meno uno. Questo... codice comune no? a tutti i tipi di procedure ricorsive la cui codifica sia un array di, di valori, in questo caso sono numeri interi, itero sui valori possibili e uno per volta provo ad aggiungerli all'array, in questo caso in più ho questo if che ehm, fa sì che non esistano i duplicati, quindi creo delle permutazioni e non delle combinazioni con ripetizione. Se non avessi questo IF, proverei invece tutte le possibili combinazioni con ripetizione, quindi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, e così via. No? Dipende da che cosa devo generare, ovviamente. E eh, qual è il problema che sto risolvendo? Lo sa solamente questa funzione, che non ho ancora scritto ma dovrò scrivere. questa funzione, questo metodo controlla somme private boolean, guarda che bravo che mi sa già cosa devo fare eh, deve conoscere anche il livello n quindi è meglio se glielo passo e deve fare una serie di somme e controllare se il risultato la somma di queste varie piccole sommatorie parziali è corretto. Allora, il risultato corretto quale dovrebbe essere lo sappiamo, abbiamo detto che è n quadro per n quadro più 1 mezzi diviso n, però io non lo farei calcolare da questa signora qua in fondo perché mi sembra stupido farglielo ricalcolare tante volte. È sempre lo stesso valore, tanto vale questa funzione principale, abbiamo detto, ci serve soprattutto per preparare i dati di appoggio su cui la ricorsione lavorerà, ecco questa costante che mi dice quant'è il valore atteso delle somme di righe e di colonne, la posso calcolare una tantum qua, e me la metto in una variabile locale così è facilmente accessibile da tutte le procedure ricorsive senza doverla passare ogni volta come parametro. Io cerco di visto che il lavoro pesante lo fa la procedura ricorsiva cerchiamo di semplificarglielo il più possibile quindi io posso dichiarare come variabili private eh, int la somma corretta somma chiamolo per estero dai, tanto non, non le paghiamo i caratteri e, e già che ci sono io ci metterei anche n e già che ci sono ci metterei anche n quadro li calcoliamo una volta per tutte, perché, per carità, fare n per n è veloce, ma se dovevi farlo 10.000 miliardi di volte, è meglio non farlo 10.000 miliardi di volte in meno. Eh? Tutto fa qua, se stiamo pensando no, a problemi di questa dimensione, stupidi ma grossi. E quindi, per ragioni di efficienza, io preferisco in questo caso precalcolarmi delle, in questo caso, costanti che dipendono solamente dal valore di n. Quindi metto dis.n uguale n, dis.n2 n, n, n quadro uguale n per n e dis.somma corretta uguale n per, scusate, n, grande, per n quadro più 1 diviso 2. se n vale 3, no, 3 per 9, 3 per 10 fa 30 diviso 2 è 15, ok. Se n fosse 4, avremmo n quadro che vale 16, 16 più 1 17, 17 per 4 diviso 2 fa 34. 17 per 2, sì. Dimmi. Sì, esatto, esatto. A questo punto n diventa una variabile di distanza privata di questa classe e possiamo quindi semplificare anche tutto il passaggio di parametri un mini micro nano lavoro in meno che però si moltiplica per miliardi di chiamate quindi questo n non lo posso, non lo, posso non più passarlo ricorsivamente, tanto non cambia è una costante in tutta la miliardata di chiamate ricorsive che farò qui al posto di n per n scriverò dis.n2 n non lo passo più perché tutti i metodi di questa classe lo conoscono già, n per n sarà disn 2 questo n non lo passo più e controllo somme anche a questo punto non avrà più bisogno di n. Non è una pratica consigliabile no? quella di avere dei metodi che si vanno a prendere i valori che gli servono, però siamo comunque dentro una classe con dei metodi privati, ci sta, abbiamo il pieno controllo di questi valori. Forse un metodo pubblico sarebbe meglio per più passare più esplicitamente i valori, ma in questo caso siamo più interessati all'efficienza. Ok, cosa fa questo somme parziali? Eh, fa la parte noiosa e barbosa del lavoro. Sappiamo quanto vale n, quindi devo, devo eh, fare n controlli per righe, n controlli per colonna e poi 2 in più. Quindi dovrò fare somma per righe, controlla la somma per righe. For int riga, chiamiamolo riga e colonna così è più esplicito, uguale 1, riga minore o uguale a n, riga più più. Cosa devo fare? Beh, mi devo calcolare la somma degli elementi di una riga. Vabbè, int somma uguale 0. For int colonna uguale 0, 1, colonna minore dis.n, colonna più più, e dentro incremento s uguale s più, cosa, parziale, punto get, qual è la casella che mi interessa conoscendo il numero di righe e il numero di colonne? Oh mamma, allora devo fare la casella per dire riga 2 colonna 2, questa casella centrale qua sarebbe la casella d'indice 0, 1, 2, 3, 4. Io ho deciso di, per comodità di ricorsione, di gestire solamente una lista, ma poi in realtà quando faccio le somme ragiono in termini di righe e colonne. Quindi qual è l'indice della casella che mi interessa? E allora dovrò fare, tenendo conto anche che le righe e le colonne le ho numerate a partire da 1. E le. perché le ho numerate a partire da 1? Le... Sono pirla. Le faccio da 0. Sono i numeri che sono dentro che devono partire da 1, ma le righe e le colonne le posso fare da 0. Certo, il bello, di, il bello di spiegare le cose è che ti accorgi delle scelte stupide che fai, quando c'è che giustificarle e ti accorgi che non c'è giustificazione. Quindi le righe e le colonne non le facciamo da 1 a 3 ma da 0 a 2. E così a questo punto la posizione di una, di una cella la posso ottenere dato dal numero di riga per n più il numero di colonna. Okay, se la riga è 0 farò sulla colonna 0 get di 0, sulla colonna 1 get di 1, sulla colonna 2 get di 2. Se la riga è 1, 1 per 3, riga per n 1 per 3 e quindi gli elementi sulla riga 1 saranno colonna 0 get di 3, colonna 1 get di 4, colonna 2 get di 5. Quindi questo è, diciamo così, la formuletta da seconda elementare che ci serve per passare da una rappresentazione lineare a una rappresentazione immaginaria bidimensionale. E faccio la somma. Alla fine di questo for controllo se la somma è diversa dalla somma corretta. Niente. Esci dicendo no, la somma non quadra. S, la somma che ho appena calcolato, è diversa dalla somma corretta che avevo precalcolato all'inizio. Esco. Questa è la somma per righe. Poi dovrò fare la stessa cosa per colonna. Questa cosa è Java, ti fa venire una, eh, che sarà uguale dove scambio riga e colonna tra di loro, quindi se vogliamo possiamo duplicare questo codice dove c'è scritto riga scrivo colonna, facendo attenzione a non dimenticarne nessuno, dove c'è scritto colonna ci metto riga. Ovviamente la formula rimane uguale quindi in questo caso terrò la colonna ferma a 0 e faccio variare riga 0, 1, 2 e quindi questa, in questa get andrò a prendere le, le celle di posizione 0, 3, 6 e faccio la somma di queste tre. Poi farò ehm, colonna uguale 1 e variando riga 0, 1, 2 avrò le posizioni 1, 4, 7. E poi avrò le posizioni, nella terza iterazione, quando colonna è uguale a 2, 2, 5, 8. Per ciascuna di queste triplette faccio la somma, che chiaramente riazzero all'inizio di ogni colonna. E se una somma di colonna è sbagliata, anche solo una, esco dalla funzione, è inutile che calcoli le altre somme, se ne trovo una sbagliata, termino ed esco. E poi mi mancano ancora le diagonali, la diagonale 1 è quella in cui la riga e la colonna sono uguali, quindi anche qua metterò la somma 0 e controllo per riga uguale 0, riga minore dis.n riga più più, farò s uguale più parziale di punto get riga per n più colonna che è sempre il numero di riga cioè riappro la stessa formula in cui anziché riga e colonna metto riga riga e quindi vado sulla diagonale principale alla fine se s S diverso da dis.somma corretta, ritorno falso. E mi rimane la diagonale 2 dove rifaccio lo stesso codice, S l'ho già dichiarata quindi togliere toglierla int da qua davanti e Devo cambiare il numero di colonna, a questo punto non è più i i, ma sarà i n-i, o n-1-i. Sulla riga 0 devo prendere la colonna 2, n-1. Sulla riga 1 devo prendere la colonna 1, sulla riga 2 devo prendere la colonna 0. Quindi sarà sempre, la colonna sarà sempre n-1 meno il numero di riga. E quindi anche se quest'altra diagonale non è corretta, ritorna falso. E se anche questo falso invece non viene ritornato, vorrà dire che tutte le somme che ho controllato erano sempre corrette e finalmente posso ritornare vero in fondo qua, true. Quindi per ritornare true devo superare un percorso ostacolo in cui io verifico tutta una serie di condizioni in sequenza e solo se nessuna di queste condizioni si è verificata arriverò in fondo alla funzione e potrò fare return true. Altrimenti... Sarò uscito già dalla funzione prima perché ho fallito qualcuno di questi controlli. Parte, la parte noiosa è finita adesso vediamo dovremmo aver tutto si tratta di lanciare la ricorsione nel, nel metodo risolvi quadrato, farla partire e farsi un main di prova che provi magari un quadrato di lato 2 ecco, poi 3, poi vediamo quindi eh, Attivo la ricorsione, ah, devo preparare una soluzione parziale, quindi list parzi eh, di integer parziale, sia sì, una lista vuota che è quella con cui la procedura ricorsiva può lavorare, quindi parziale uguale new array list vuota. Procedura cerca, a cui passo la soluzione parziale, livello 0. E lei fa il resto del lavoro. Io faccio bella figura, la procedura cerca fa il lavoro. Quindi io ho preparato per la procedura ricorsiva sia le strutture dati su cui essa deve lavorare, sia le costanti di comodo che può utilizzare vediamo se sta roba funziona proviamo a farci un programmino di test test quadrato magico facciamo inserire il metodo main e questa classe test quadrato magico distanzierà una nuova classe e proverà a chiedergli di risolvere il quadrato di lato 2. Non so se sia risolubile, 1, eh? 3, ma forse no. Però proviamo a vedere giusto per vedere se non si pianta, salva, e infatti non ha stampato nulla, proviamo a mettere una print giusto per vedere se ha fatto qualcosa, lato 2, Sì, non stampa nulla, non ha soluzioni. Proviamo a farlo col lato 3 e vediamo se funziona. Eh. So i quadrati magici di lato 3, evidentemente ne ha trovati 3, 6, 8. Vediamo se abbiamo trovato quello di Wikipedia. Quello di Wikipedia era 276-951-438. È il primo che abbiamo trovato. Poi purtroppo non abbiamo delle buone sorprese perché tutti gli altri 7 sono riflessioni o simmetrie rispetto a quelli di prima. Perché vedete il secondo inizia con 294, quindi mette sulla prima riga 294 ma qua ce l'avevamo in colonna. Poi sulla seconda riga mette 753 che qua era in colonna, sulla terza riga mette 618, quindi praticamente è questa ruotata di 90 gradi le altre 438 me lo mette sulla prima riga anziché nell'ultima. Cioè praticamente, visto che il problema è su una matrice quadrata, i calcoli che facciamo, ogni soluzione comparirà sempre 8 volte. Se c'è una soluzione, quella simmetrica lungo l'asse X, simmetrica lungo l'asse Y è ruotata di 90 gradi in un senso e 90 nell'altro, quindi simmetriche rispetto alle diagonali, eh, saranno anche soluzioni anch'esse. Quindi in realtà esiste qua una soluzione unica moltiplicata per 8. Vabbè, la ricorsione non lo sa, le cerca tutte. E le ha trovate in un istante di tempo trascurabile. Adesso proviamo mh, ad alzare la posta in gioco. Alzare la posta in gioco eh, si aumenta da 9 fattoriale a 16 fattoriale la complessità del problema e in modo altrettanto esponenziale diminuisce la nostra capacità di risolverlo. possiamo aspettare quanto vogliamo, non succede nulla. Cosa sta facendo il programma adesso? Secondo me sta perdendo qualche decennio a provare la combinazione che inizia con 1, 2, 3, 4. La prima che prova sarà sempre quella. La prima che prova è sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccetera, eccetera. E prova tutte le 12 fattoriali combinazioni sulla seconda, terza, quarta riga che iniziano con 1, 2, 3, 4 e saranno tutte no perché noi non, non ci abbiamo ancora messo quel poco di intelligenza che volevamo metterci cioè quando arrivo a 1, 2, 3, 4 mi devo fermare subito perché 1 più 2 più 3 più 4 fa 10 che non fa 30, eh, 17 no, quanto era? 34 doveva fare non mi ricordo lo calcolo il programma dai. quindi stoppiamo un attimo questa cosa che tanto non ha speranza e proviamo a metterci qualche furbizia in più nel codice. Dove la metto la furbizia? Prima di fare branching. Prima di generare sottosoluzioni. Allora prima di scendere di livello mi chiedo, vale la pena scendere di livello? Se vale la pena scendo per cartare, è il mio lavoro. Se non vale la pena poto tutte quelle chiamate ricorsive che avrei potuto fare. Qui adesso sto scendendo di livello sempre. Ci sono dei momenti in cui potrei decidere di non scendere di livello, che sono dopo aver messo 4 caselle, dopo averle messe 8, dopo averle messe 16 e così via. Quindi se il livello è un multiplo della dimensione della tabella. Beh, livello 0 devo farlo, va bene. Se il livello è, nel nostro, adesso siamo proiettati nella 4x4, se il livello è 4 vuol dire che ho la prima riga piena e sto ragionando sulla prima casella della seconda riga. Allora qua posso valutare. La prima riga è piena, ma la somma della prima riga è giusta? Quindi, se il livello è un multiplo di n, livello diviso per n, resto della divisione per n, se il livello è un multiplo di n quindi ha al valore n, al valore 2n al valore 3n, mi fermo e ci penso. Vabbè, se sono al valore n quadro sono già andato qua. Ma tutti i multipli di n precedenti posso fare un check intermedio. Purché ovviamente sia diverso da 0 il livello. Se no se il livello è eh, sono sulla prima riga, non ho nessun controllo da fare. Ma se è un multiplo di n diverso da 0 vuol dire che sto iniziando una riga nuova e quindi posso fare il controllo sulla riga precedente quindi chiediamoci se controlla la riga eh, quale riga Se il livello è uguale a 4, mi interessa la riga 1. No? Quindi sarebbe livello diviso n meno 1. Mi interessa la riga 0, scusate. Livello uguale a 0, non faccio nulla. Livello uguale a 4, sono sul primo elemento della seconda riga, mi interessa la prima riga, cioè la riga 0. Livello uguale a 8, sono all'inizio della terza riga, mi interessa controllare la seconda riga, quindi a riga uguale 1. Quindi livello, il numero di riga che voglio controllare sarà il livello diviso n meno 1. Se non va bene, quindi se il controllo la riga mi dà non va bene, allora esci dalla ricorsione. Non andare avanti. Quindi immagino che controllo la riga sia una procedura che fa la somma della riga, non metto qui la somma per non incasinare il codice qua, scriviamo la, il, metodi, il metodino sotto. Faccio la somma, se la somma non quadra, esco. Cioè nella mia chiamata di livello 4, quante chiamate ricorsive a mia volta farò? Nessuna. Non vado a decomporre il problema perché tanto so già che non è risolubile. E quindi esco, esco, non è che esco dal problema, esco dal 3 della ricorsione, no? E poi lì proverà altre soluzioni. Mi hanno detto, senti, prova a risolvere il problema 4 con, sta con, sta, con questa soluzione parziale, la mia risposta è, non si può. Non vale neanche la pena provarci. Ti dico già che non ho soluzioni da aggiungere. Vai avanti tu che sei più bravo di me. Quindi adesso aggiungiamo questo controlla riga che che sarà alla fine un sottoinsieme di controllo a somme, dovrà fare eh, S uguale 0 for colonna int colonna uguale 0 colonna minore uguale n, Incrementiamo la colonna, S uguale S più la solita formula che avevamo sotto, la stessa, la vado a rubare da sotto. Int riga, non la chiamiamola riga, a ah, mi serve anche parziale come parametro, va bene, ovviamente, deve sapere cosa sommare. se, e beh, questo anche la copiamo se S è diverso dalla somma corretta ritorna falso altrimenti ritorna vero quindi controlla la somma solo di questa riga se l'avessimo scritta prima questa funzione avremmo potuto chiamarla qua al posto di questo codice Vabbè. Quindi a questo punto devo solo aggiungere qua parziale come primo parametro perché avevo dimenticato e abbiamo un codice che in teoria dovrebbe trovare le stesse soluzioni oppure dare un alpha enter exception, eh, dunque ta ta ta ta ta, riga 50. Questo? Grazie. Oh, allora, guardate che, che è già cambiato qualcosa. Il quadrato di lato 3, vabbè, ce l'ha trovato lo stesso. E il quadrato di lato 4 comincia a trovarne parecchi. Adesso sta cominciando a vomitarne un certo numero che iniziano come 1, 7, 16, 10 e 1, 8 eccetera eccetera. Vediamo che qua effettivamente le soluzioni sono anche diverse tra di loro anche a meno delle rotazioni perché finora sono tutti quadrati diversi che iniziano sempre con uno nell'angolo in alto a sinistra e quindi di ciascuno al massimo ce ne possono essere due, uno speculare rispetto all'altro rispetto alla diagonale ma sono tutte soluzioni diverse. Non sappiamo quante soluzioni ci saranno, ma tra un attimo possiamo dire che saremo circa un sedicesimo del lavoro. No? Perché vedete 1,15, adesso poi proverà 2-1, come prime due caselle. Quindi finora l'1 in prima colonna sta dicendo che a livello 0 della ricorsione sono solamente la prima iterazione, ne devo fare 16, quindi non so quanto tempo sia passato, non avevo il cronometro alla mano, ma posso dirvi che adesso siamo un sedicesimo del tempo, circa, eh, perché poi non è detto che quelle che iniziano con 1 siano maggiori o minori del numero di soluzioni che iniziano con 2, però... A spanne se ci ha messo due minuti o tre minuti di mio sproloquio a generare le soluzioni che iniziano con uno, ci metterà 30 minuti, 40 minuti, un'ora a generare tutte. Quelle di lato 4. Okay? A questo punto uno potrebbe andare a come si dice, strumentare il codice, Magari anche per misurare quanto tempo ci mette no? a generare queste soluzioni. Se facessimo il passo più lungo della gamba cosa salterebbe fuori se provassimo con 5? Eh, non lo so, ma mi spaventa pensarlo. Eh, siamo passati da 16 fattoriale già domesticato perché già hanno cercato, ha ah, un 25 fattoriale, chi lo sa. No? E in questi tipi di algoritmi può darsi che un attimo me ne sputi 10 di soluzioni, oppure tra 5 anni siamo ancora qua. No? Per avere un'idea potremmo ad esempio... avviarlo in debug e in modalità debug lui sta girando posso metterlo in pausa quindi sta girando, sta facendo cose anche se non dà nessuna eccezione ovviamente non andrò mai passo passo su una cosa del genere no? Però posso stopparlo col tastino di pausa e lui mi fa vedere, ad esempio parziale, eh, qui error, devo arrivare a un punto, un punto in cui... Eh, Ecco, sta cercando le soluzioni che iniziano con questi, che ovviamente sono valori validi, questa somma, perché se no non sarebbe andato avanti. È riuscito a riempire la prima riga con dei valori validi, è riuscito a riempire la seconda riga con dei valori validi, è riuscito a riempire la terza riga con dei valori validi e sugli ultimi elementi si sta impappinando, sta provando varie soluzioni. Infatti questa parziale qua, a questo livello, siamo a livello 23, me ne mancano due, ma evidentemente i due numeri che mi sono rimasti non andavano bene. Non c'è molto da fare, se non cercare magari di inventarsi altre ottimizzazioni per cercare di evitargli una serie di operazioni in più, stoppiamolo per pietà, mettiamo 4, se poi qualcuno vuole lasciare il computer acceso tutta la notte mi dice cosa succede. Allora noi abbiamo, allora quando siamo di fronte a soluzioni di questo genere o problemi di questo genere in parte alziamo la mano nel senso che la dimensione dello spazio che dobbiamo ricercare è così vasta che non abbiamo speranza di esplorarlo tutto saremmo già contenti di vederne una soluzione nel quadrato magico di lato 5 ci darebbe già una certa soddisfazione col 6 non ci provo per rendere la soluzione più efficiente che cosa posso fare? posso agire in due modi un modo è quello di cercare di rendere più efficiente il codice alla fine il codice di questa funzione, questo è il codice che lavora. Il resto, la funzione controlla somme, ma chi se frega, viene chiamata solamente nei casi terminali, ma su tutti i nodi della ricorsione viene chiamata solamente una volta su, n quadro volte. Quindi sì, per carità, se la funzione controlla somme fosse più efficiente un pochino di efficienza la guadagno ma viene chiamata solamente in alcuni casi, un caso su N4 idem la controlla riga viene usata una volta ogni tanto però potrei andare a vedere invece sulle istruzioni che fanno parte propriamente della funzione cerca che vengono eseguite ad ogni iterazione ricorsiva, soprattutto queste questo blocco qui, che è il blocco principale. Gli altri blocchi sono blocchi intermedi che mi permettono di gestire la soluzione terminale o di potare un ramo intermedio. E poi c'è il cuore che è qua. Sono cinque istruzioni, riusciamo a rendere più efficienti? Ad esempio, io ci vedo una istruzione poco efficiente qui, parziale.contents di... Eh, perché, immaginate di essere, quindi siamo nella 5x5, i numeri da 1 a 25, siamo a metà matrice, quindi abbiamo già riempito, non so, 15 numeri, e poi mi chiedo, la lista di 15 numeri contains 1, la lista di 15 numeri contains 2, la lista di 15 numeri contains 3, contains 4, e ogni volta che faccio contains, Java cosa deve fare? Deve andarsi a scandire la lista di 15 numeri. Quindi io sto, ogni volta che chiamo contains, devo scandirmi la lista parziale, andare a controllare tutti gli elementi della lista parziale. Non lo faccio io nel mio codice, ma lo farà lui nel suo. Non è che i miracoli contains. E quindi ha una complessità, un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista parziale. In più lo eseguo un numero di volte pari a all n quadro. Allora, questo è chiaramente un'istruzione poco efficiente. Poi c'era anche la moltiplicazione di n per n che era poco efficiente, allora ci ho messo una costante precalcolata. Bene, tutto fa comodo, ma soprattutto questo ha un impatto notevole. Come potrei fare? Eh, potrei ad esempio gestirmi un'altra struttura dati a parte, un'altra lista o un set che contiene i numeri ancora da provare, quindi anziché una, un, diciamo un insieme, una, diciamo in generale una collection, poi proviamo, possiamo ragionare su quale tipo di collection usare, se una list, una linked list, un set eccetera, ma una collection che contenga inizialmente i numeri da 1 a 25, quindi già questo ciclo for, non va a iterare su tutti i numeri, ma solamente sugli elementi di quella collection. E poi quando scendo, quindi se itero solamente sugli elementi di quella collection, che mi rappresenta i numeri non ancora utilizzati, questo controllo non mi serve più. Perché io sto iterando solamente su numeri per costruzioni non utilizzati. E Ovviamente però quando faccio la chiamata ricorsiva a livello inferiore dovrò passargli una versione di questa collection in cui quel numero che sto usando non c'è più, lo tolgo, rimuovo quell'elemento. Quindi anziché ogni volta andarmi a chiedere oh ma quali sono i numeri che posso usare, quali ho già usato o no, mi tengo da parte una piccola lista di numeri non ancora utilizzati. Man mano che ne utilizzo uno lo cancello da questa lista. La procedura ricorsiva a livello sottostante troverà non più tutti i 25 i numeri, ma magari solo più 7-8. Nell'esempio che facevamo prima, io ne ho già posizionati 15, avrò una lista di 10 numeri da provare. Non devo provarne 25 e fare un context per ciascuno, ma vado a prendere il primo, il secondo e il terzo di questa lista di 10 che già per costruzione saranno validi, quindi butto via i contenuti. Mi costa un po' di più la gestione di questa struttura dati, perché questa struttura dati è un po' lo speculare di parziale, no? parziale man mano si riempie, man mano che scendo, si allunga e invece numeri liberi via via si riduce. Eh, se ci pensiamo abbiamo fatto una cosa simile quando abbiamo fatto l'anagramma, esercito l'anagramma, dove ogni volta ad ogni livello passavamo una stringa in cui avevamo sottratto, eliminato il carattere di prova. È una cosa di questo genere, un pochino più efficiente perché lì manipolare le stringhe bisognava fare sottostringa con catena, eccetera, era di nuovo un'operazione pesante. Qui potrebbe essere facilmente, secondo me, una linked list, perché dalla lista linkata io posso facilmente togliere e mettere un elemento a metà della lista senza doverla ricopiare senza doverla scandire quindi questa è una linea di ragionamento identificare all'interno del codice quali operazioni sono particolarmente particolarmente sono onerose e cercare di sostituirle con delle soluzioni più efficienti a costo di scrivere più codice ma codice che faccia meno operazioni Questo ci può dare un incremento di velocità di un fattore costante, no? magari 10 volte più veloce, magari 50 volte più veloce. Però se ci metteva 10 miliardi di anni, siamo contenti di sapere che ce ne mette solamente più 2, no? o solamente più mezzo miliardo di anni, non ci cambia sostanzialmente le cose. È importante ma non è risolutivo, è importante l'efficienza di ogni singola istruzione, è, è importante l'uso corretto delle varie strutture dati per quello che ci serve in quel momento, ma quando sono in un contesto esplosivo come questo non è sufficiente. Ciò che varrebbe di più, ciò che ha fatto la differenza, Vi ricordate nel caso del 4 non lo, non lo risolveva, abbiamo aggiunto due righe che erano queste, e siamo stati in grado di risolvere facilmente il problema da 4. Abbiamo fatto del calcolo in più, ma che mi permette di potare, di tagliare direttamente dei grammi interi di soluzione. Quindi anticipiamo le previsioni, riusciamo a capire, spendendo un po' di tempo, perché questo, questo controllo non costa zero, qualcosa costa, ma se mi taglia... una sottoalbero di dimensione, dicevamo, 12 fattoriale, vale la pena, altro che. Sicuramente vale la pena. Quindi questo scovare delle proprietà del problema che ci permettono in anticipo di dire sono sulla strada giusta o non sono sulla strada giusta e quindi mi fermo, è inutile proseguire, quelle sono quelle che hanno il vantaggio più forte. Perché non ti rendono... Più veloce l'analisi della singola soluzione a parità di numeri di soluzioni che devi valutare. Ma ti abbattono radicalmente, esponenzialmente, il numero di soluzioni che devi valutare. Quindi conviene sempre partire ragionando sul problema. Ci sono altri controlli che potremmo fare, ci sono altri vincoli che potremmo mettere, ci sono altri modi, ad esempio, non lo so, sto andando... Così, su ipotesi, se io riempissi la matrice in quest'ordine, prima riga, poi finita la prima riga, riempio la prima colonna, anziché la seconda riga. Allora, in questo caso cosa succede? Succede che ovviamente potrò fare il controllo sulla somma di colonne, ma ho messo solamente due elementi anziché tre. Quindi riempio la matrice in un modo che mi permette di anticipare a livello, in questo caso, 1, 2, 3, 4, 5, a livello 5, un controllo che con riempimento puro per riga avrei fatto a livello 6. E vuol dire che su una matrice 3x3 ci guadagno un fattore 3, scusate un fattore 9 di branching. Più è grande la matrice, più... mi complica il codice? Sì, enormemente, perché poi devo riempire a zigo zago questa cosa però ad esempio nella strategia di riempimento riesco, usando lo stesso criterio comincio a fare delle somme parziali cerco di giocarle in modo da anticiparle il più possibile quindi più è in alto nella ricorsione un taglio più è più efficace per dirne una no? poi ci possono essere dei ragionamenti fatti sui numeri rimanenti no? la somma dei numeri rimanenti rispetto al numero di righe vuote è troppo alta, troppo bassa, Loro, però non vi so dire al volo quali sono i numeri, quali sono le condizioni, uno deve studiarsi un attimo il problema e vedere dei casi in cui a fronte di una soluzione parziale riesco a scartarla. È la prima volta che facciamo questo ragionamento. In precedenza ci interessava solamente analizzare la soluzione finale. La ricorsione serve per costruire la soluzione finale esplorando tutte le possibili soluzioni parziali. Qui adesso di fronte a una complessità superiore stiamo dicendo anche la soluzione parziale va in attimo studiata per poter possibilmente, se riusciamo, tagliare o potare la ricorsione. Ok, direi che oggi, se poi qualcuno riesce a sapere quello da te, me lo fa sapere e mi dite... Cosa, quali numeri metterebbe dentro, senza, senza, copia, senza barare perché su internet si trovano. Buona giornata, grazie.